Sono Ciao ragazzi ma, ma io ti dico I metter <ride> Cos no, no, so allora, Cosa ero? Non lo so Esci subito dal server Vito. Eh, sei... Luigi è ufficialmente <ride> rimpiazzato con te Ciao Ciao a tutti tornato. ragazzi Anche questa settimana sono tornato Ma questa volta con la Luigi contro Angelo A tema natalizio Perché oggi Luigi yeah. oggi faremo una sfida di casa è bellissima Cioè super epica Ma vuoi vedere che cioè, è tutto a tema Pure Tartaro lui no è stupido Quindi non è a tema natalizio Però guarda è tutto ghiacciato È bellissimo lì sopra ai nostri nomi ci sono pure Le lucine di Natale molto belle Quindi andiamo che dobbiamo iniziare Questa sfida di casa è molto epica Quindi Luigi oggi come vuoi vedere In questa ambientazione molto natalica eh, Potremo costruire I nostri, le nostre case Ovvero la mia del Grinch con lui. Che odia il Natale, però gli fa schifo, li fa vomitare. E la tua, ovvero Babbo Natale, che non so cosa farai, però sei stupido. Detto questo, iniziamo. Ok, allora incominciamo con la nostra costruzione. Come vedete, ho messo una texture pack a tema natalizio, che è il che rende molto più semplice il costruire a tema natalico. Allora il nostro obiettivo appunto o meglio il mio obiettivo è costruire una casa a tema Grinch In questo caso farò un, una casa a forma di pacco regalo e de Che deve attirare i bambini i loro, con i loro regali, con i loro dolci e dentro ci sarà il Grinch che prenderà questi bambini e gli ruberà tutti i regali Allora ho pensato di fare pure un pacco regalo rosso ma devo capire dove farlo Ok bene, allora gli esterni sono praticamente completati perché il, uh, essenzialmente quello che volevo ottenere all'esterno è questo Però non completamente perché dobbiamo finire tutta la parte diciamo del giardino però la parte essenziale della casa è fatta, la parte le mura, ecco Ok, allora io direi di fare una finestra qua e una finestra qua Poi direi di fare un'altra finestra qui e basta E la porta qua Ok, qui ho intenzione invece di fare un pacchetto più piccolo e giallo in questo caso e... Che metterò appunto qui, giusto per collegare i due ambienti e poi metterò un fiocco qua, tipo, non lo so Adesso vedo, controllo Come procede da lei, signor Luigio? Io mi trovo un pochino in difficoltà per fare i pacchetti di Natale Siccome devo decidere se farli pari, dispari, è tutta una cosa molto complicata Ok, bene così Allora, ho sistemato da fuori Questa è proprio la forma definitiva dei pacchetti di Natale Per continuare con gli altri ambienti È allineata la zona Quindi devo fare così Perfetto da questo lato è fatta Mentre per quanto riguarda la zona rossa Devo fare così, Perfetto allora adesso è tutto sistemato Per quanto riguarda le linee bianche E metto il vetro per quanto riguarda il vetro ho deciso di fare un pattern eh, bianco e accanto o sopra Colore che riguarda appunto questo ambiente In questo caso ho fatto bianco e eh, verde In questo qua farò la finestra bianca eh, col pannello rosso Ok adesso dobbiamo decidere riguardo alla porta questo Userò questa ok ottimo Allora direi che nella prima zona è la zona in cui diciamo accolgono i bambini Tanto direi di mettere una, almeno una libreria Quella sicuro perché è molto carina, quindi la devo mettere a prescindere, che ci sta bene. Ok, poi direi di mettere tipo una specie di tavolini. Allora, direi di mettere qua un biscottino tattico. Potrei usare queste botole così, tipo, e mettere questi due così. E potrei mettere delle caramelle qua, un biscotto. Per quanto riguarda le luci, direi di usare le luci, che sarebbero le sbarre di ferro, teoricamente. Una specie, potrei fare una cosa del genere in realtà, eh. Ci sta bene eh, Come decorazione della zona Ho pensato già che di mettere Anche dei bauli che tipo Fanno come se fossero regali Potrei fare una cosa del genere Che pure non è male ma direi così Perché è verde Ok adesso passiamo alla seconda stanza Questa qui è una stanza di passaggio Quindi non deve contenere molte cose Perché le vere cose si troveranno qua Nel magazzino dei regali Dove lui nasconde tutto Ok quindi mettiamo i bauli con tutti i regali Tipo Così facciamo e Magari così pure Prendiamo un po' di questi E questi qua così Perfetto Poi metto un po' di questi qua E poi metto questo così Ok, allora sto procedendo abbastanza bene, devo dire E qua è dove, diciamo, tiene immagazzinati tutti i regali E inoltre mettiamo anche un'altra cosa Ovvero... Le eh, botole Così da fare altre mensole Tipo In cui mettere gli altri regali Quindi mettiamo questi così Ecco così E quindi mettiamo questi così E quindi mettiamo questi così Un altro baule giallo Poi ne mettiamo Un azzurro e ne mettiamo eh, Non so mm, Lasciamo così va bene poi ne metto una qua di mensola e faccio, ne faccio uno verde. E poi ne metto un'ultimissima qui con un ultimo eh, rosso anche qua. Bene qui dentro, dentro questi qua devo mettere tutti i regali che vengono fatti alle, ai bambini Quindi in questo caso saranno i biscotti, i bastoncini di zucchero che sono diciamo i regali E poi un po' di diamanti, quindi mettiamo un po' di bastoncini di zucchero, delle caramelle, dei biscotti e un diamante E la stessa cosa poi la facciamo per tutto il resto delle casse quindi eccetera e così via ok e continuo così e lo devo, devo continuarlo a fare per tutte le casse praticamente Ok quindi casse riempite Allora ovviamente deve attirare questi bambini il Grinch Quindi faremo eh, tante decorazioni natalizie qui fuori Devo fare un abete Anche piccolo va bene Basta che eh, è, sia un abete insomma Ok se abbasso un pochino l'abete così Posso mettere le luci di Natale mh, Allineate perfettamente tra la, tra la stella Così, e il calcestruzzo, e viene una cosa del genere. Ok, perfetto. Molto carino. One hour later. Angelo, ho finito. Hai finito finalmente? Eh sì. Ok, perfetto. Allora, da quelle case iniziamo? Iniziamo dalla mia. Ok, questa volta iniziamo dalla tua. Ok. Allora, allora... come puoi vedere dall'esterno: eh... è un Babbo è Natale. È un classico. Babbo Natale. Però okay, dietro cosa? no, no, aspetta, cos'è sta cosa? È tipo il sacchetto che si porta alle spalle ah, per i regali. Ah, un sacco con i regali, certo, certo, più o meno. Esatto. Può essere palesemente fraintesa. Ho fatto una piccola cucinetta, giusto per. Qua aspetta, aspetta. Aspetta, sì. aspetta. Allora, come puoi vedere, molto, qui è molto povera. Qui ho fatto okay. la cucina. A Babbo Natale gli piace ascoltare molto la musica. Ok, tipo jingle bell, cos'è? Esatto. Giù, adesso, appena tu scendi, sì. scendi così. Non scendere oh, dritto. Okay. Sono sceso. Già ho visto cose okay. interessanti. Posso alzare la testa? Sì. Ok. Ah, hai fatto tipo la caverna di Babbo Natale. Cos'è? Esatto, quello conserva tutti co i regali. La Santa Claus Cave, cioè c'è qualcosa Qui... di segreto? No, come... no, no. Qui Babbo Natale deposita i regali, come puoi vedere okay. si aprono. Allora, casa mia invece, questa casa non è la mia classica solita, mm. però è la casa in cui abita il Grinch. Perché, o meglio, è la casa in cui lui agisce, infatti se giri puoi vedere che... Da fuori sembra una casa molto molto molto natalizia E c'è anche un cartello con scritto caramelle gratis Caramelle gratis entrate Come puoi okay. vedere ci sono, è pieno di luci Cosa accade qua? Cosa fa il Grinch? Il Grinch attira i bambini dentro questa casa sì. e, Con le caramelle E poi rubargli tutti i regali e quindi tu entri in questa casa. E questa qui è la parte iniziale. E nella zona, come puoi vedere, qua ci sono tutti i biscotti che eh, utilizza il Grinch per attirare i bambini dentro. Però questa qua, diciamo, è la stanza che eh, appare così. Perché poi passando per questo corridoio, qua. Si arriva in questa zona qui, che è la zona del magazzino in cui eh, il Grinch conserva tutti i regali rubati dai bambini. Infatti se apri ca le casse puoi vedere diamanti, biscotti, eh, dello zucchero. Questa qua è la casa del Grinch e quindi lui ruba, rovina il Natale alle persone. Quindi Luigi, detto questo, abbiamo terminato la nostra sfida a tema natalizio. E detto questo, vi salutiamo. Ciao! Ho eh, rotto tutto, niente. Eh, rip. Ciao a tutti. Ma cos'era? <ride> Ciao a tutti.